e in ending ho perso E non è proprio una cosa stupenda ragazzi Ve lo assicuro, non è proprio bella Specialmente da... Si, arrivano, cioè, si arrivi in ending Vabbè lasciamo stare. A me serve necessariamente un'arma prima che muoio E vi spiego un attimo anche come dobbiamo fare sta challenge ragazzi Datemi un secondo Mi devo un attimo rinfucillare qua Allora, vi spiego velocemente guys, il nostro compito sarà quello di mh, praticamente cambiare armi continuamente È l'unico modo in cui possiamo sperare di finire questa challenge Cioè dobbiamo cambiare armi di continuo e tenere quindi sempre armi cariche È l'unico modo, perché non potendo ricaricare finiamo praticamente i proiettili dopo 3 secondi Questo è quanto, né più né meno Il problema ragazzi è l'esecuzione, vi assicuro che il problema è l'esecuzione A sentirsi è molto molto semplice, lo so ma non è facile come sembra Allora Dai andiamo Oh mamma mia ragazzi è proprio forte Devo dire la verità Queste granate non le, ho, non le potevo lanciare peggio Oh mi sono bloccato Bello ah. Ok va bene Ok va bene allora, sono due proiettili, non mi interessano, questo però ne ha otto io nel caricatore okay. Okay. ok, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti Attivate assolutamente le campanellina per vedere altri video folli come questo Perché ce ne sono sul canale e ne arriveranno, quindi mi raccomando ragazzi, continuate ad iscrivervi Vi ricordo di seguirmi anche sulla mia pagina Instagram che si chiama the Gamer, C'è il link in descrizione per arrivarci più velocemente e un'altra cosa, inserite ragazzi all'interno dell'item shop il codice creatore porto Mi raccomando ragazzi fate, ve lo chiedo come, so proprio veramente come piacere personale Perché non credo che i, le persone che attualmente avete nello shop facciano sfide così folli Cioè, sul serio ragazzi, è folle questa challenge Perché io posso capire che una challenge molto difficile sia per esempio quella di non fare kill, ok? Quella pure è difficile però in quel caso tu ti puoi nascondere Cioè in questo caso io non mi sto nascondendo Io in questo caso lo sto facendo, capito? Proprio di, di aggressività E non è proprio facile Attenzione che c'è, eh, raga, c'è Sta sopra? Immagino di sì Quale culare e a me dava l'impressione Di uno che si stesse curando con... A parte che c'ha le Ok A posto, vediamo che armi c'aveva 4 non mi interessa, 16 potrebbe interessarmi Io c'ho 4 proiettili Però qua dentro Aspettate Questo è vuoto? Non so se è vuoto, no è carico, ok E allora facciamo così Cerchiamo di innerci tutte armi cariche, ragazzi. La rarità non credo sia di così grande importanza. Io questo. Va bene così, eh? Va bene così. Allora, mi servono anche madre... Ah! Ho capito. Vabbè, mirami, mirami, mirami. Vai, vai, mirami. Dai. Dai, non essere noioso e mirami. Ok, st mi sta raggiungendo invece, bello Ti prego non chiudermi, mi ha chiuso Oh shit Però, raga, mi serve vita, mi servono cose. Quindi, io devo andare nella zona del fiume e piarmi cose. Ah, no, no, no, no, no. Hai un AUG? Non ho materiali. Hai un AUG e non ho materiali. Sono morto. Sono dead, guys. Ok. Un tizio con un AUG e io senza materiali. Eh, vabbè. È finita. Ok. Me la sono giocata bene finché ho potuto. Dimmi che questa oggi è carico all'anima tua non è carico. Vai, a sentire. Dai, Vai, siamo Andiamo. Comunque ragazzi ancora, lo so che l'ho detto già nell'ultimo video Ma voglio ancora ringraziarvi per i risultati fantastici che stiamo raggiungendo Perché veramente ragazzi stiamo crescendo un sacco assieme Questa cosa mi fa veramente molto piacere Mi fa piacere che tante persone si stiano unendo alla nostra community Cioè Ragazzi veramente siamo qualcosa di, di fantastico Tutti assieme così legati è, è magico Veramente grazie a tutti Grazie, grazie, grazie Allora devo mollare tutte le mie munizioni Ok. Beh, 6 e 4 non è il top ragazzi eh, Perché non ho nessun fucile a pompa a carico in realtà Non voglio mettermi un po' in safe ragazzi Aspettare Per ora me la voglio un po' camperare Piano materiali, stando tranquilli Easy, non voglio rogna Voglio rogne, città ci stanno gente a fettare lì Va bene Allora la Di solo la centrale è in safe Ma io ho paura che ci sia qualcuno Infatti c'è No ragazzi tendo a evitare Non fa niente resto in safe eh no, ma visto E eh, vabbè Ok, ok, ok, ok Vabbè, vai a Ci sto Va bene, vediamo Se proprio devi rompere Facciamolo Ovviamente c'è uno scar non, non so che arma c'ha Ah, sta pure un altro tipo Vabbè, no, no, ragazzi Ciao Vabbè Non so quanti colpi perderò Ma io non posso sprecare materiali E munizioni per sta cosa Ciao No, no, sono morto, sono morto, sono morto Ma voi l'avete sentito il panico. Lasciamolo passare, lasciamolo passare, lasciamolo passare. Ok, stai pedando, stai pedando. A posto, vai, fai ta, fai Ma l'ha visto? Mi serve fucile a pompa? Mi serve fucile a pompa? Quanti colpi aveva il suo AUG? 30 Материал дьявол. Ragazzi, devo muovermi in fretta, altrimenti sono morto. Ragazzi, devo muovermi in fretta, altrimenti sono morto. Non mi fa questa, perché devo stare full, altrimenti rip. Ok, Il caricatore è pieno. Ragazzi, non so fare miracolo. Ok, ok. Fammi giocare così Non posso mettere più l'assalto L'assalto è scarico Se lo prendo finisce il caricatore Cioè ricarico Ho più vita io Dai oh, ragazzi Allora c'è poco da fare Ci sentiamo Io ricarico Sono un piacere